Sto correndo! 16 ottobre, ore 18 circa, questo video diario inizia la sera, anche questo. Non la mattina ma la sera. Mi sono chiesto un po' come mai non sto nei tempi, ma mi sono chiesto poi come mai devo stare nei tempi? Non posso scandire io il mio ritmo? E questa è una bella domanda. Ho iniziato questo video racconto mettendomi a correre, l'esercizio che ho fatto prima deve avermi messo in mosso l'adrenalina, la voglia di muovermi, la voglia di fare esercizio, stare bene e così mi sono messo a correre, a uscire nei campi, a fare qualcosa di ricreativo e di buono per il mio fisico. Sto correndo! È vero che fra video e fotografie sto facendo un mucchio di roba e ho un mucchio di impegni a cui devo stare dietro in questo periodo, ma è anche vero che fare video in questo modo diventa più uno svago, più una distrazione che un vero e proprio impegno. Allora ho detto, dai, metto la fotocamera con l'autofocus, con tutto in automatico, non curo troppo la luce e mi diverto un po' a fare questo video diario anche questa fine dell'anno cara telecamera ti devo confessare di essermi messo un attimo al computer prima perché volevo vedere cosa avevo ripreso oggi ero convinto di aver fatto un disordine mondiale questi vlog secondo me prendono questa piega invece si capisce ancora qualcosa domani devo correre ai ripari anzi ho avuto un'idea migliore Visto che ogni momento può essere quello buono, inizio già da adesso a raccontarvi cosa sto combinando con questo computer a casa mia in questo periodo. Le settimane scorse, specialmente nei weekend, sono stato tante volte a Milano per fotografare e fare ripresa degli eventi. Questo mi ha portato ad accumulare tanto tanto materiale che sto cercando di elaborare. Eye contact, manifestazione contro la caccia, un altro eye contact... Fanfare, gli strumenti a fiato, c'era gente da tutta Europa, c'erano un sacco di bande che suonavano Friday for Future, spero di averlo detto giusto e insomma c'erano un sacco di eventi che mi hanno fatto raccogliere un sacco di materiale che è abbastanza impegnativo da sviluppare tutto quanto in più c'è stata una sfilata in cui non sono stato io a fare le riprese ma ho affidato la videocamera a un'altra persona e mi sono accorto di quanto possa essere pericoloso non essere ben affiatati, ben in sintonia, ben collaudati quando si fanno delle riprese. Perché davvero poi il materiale non è quello che uno si aspetta e i risultati non sono quelli che si intendevano avere. è meglio che tengo la faccia nella parte alta dello schermo perché qua sotto dovrei far apparire link il prossimo evento a cui dovrei partecipare come fotografo sarà il MiVeg sarò nello stand dei tatuaggi e il mio compito sarà quello di fare foto ai tatuaggi appena fatti poi se riesco faccio un po' di foto in sì. giro poi se riesco ancora ancora faccio qualche video per raccontarvi cosa sta succedendo non so se ci riuscirò, non so se ne uscirò matto, ma seguitemi per scoprirlo. Domani lascerò questo laboratorio per tornare a casa mia, quindi mi sono fatto un foglietto con le cose da fare domani, fra cui quelle cose che devo prendere prima di tornare a casa mia perché potrebbero essermi molto utili al MiVeg per velocizzare e ottimizzare il lavoro. Domani è il compleanno di mio zio, gli dovrò fare gli auguri. Dovrò farmi una staffa per i flash con il trapano a colonna, l'alluminio e altre cose belle. Mi farà comodo per fotografare i tatuaggi, che è un ambiente poco illuminato e un po' di luce piazzata bene. Dovrò caricare questo computer in macchina. Dovrò preparare un computer portatile, anche se potrei averne già pronto uno. In più dovrò preparare un paio di hard disk esterni da almeno 250 giga perché mi faranno comodo con tutto il materiale che ci sarà da girare lì avere una copia in più del materiale fa sempre molto molto comodo rischia di perdersi questo è un disco esterno questa è la staffa e queste sono le cartelle all'interno del disco esterno create apposta per il MiVeg ho chiuso questo computer e fra un po' me ne andrò a casa mia. Oggi sono arrivato a casa mia e finalmente mi sono messo a pulire un po'. Ci ho messo un po' più di tempo del previsto perché non avevo molta voglia e sono cascato in alcune distrazioni. Penso che quello che potrei raccontare in questa pagina di video diario si possa concludere adesso, quindi cara telecamera ti saluto e magari ci vediamo quando faccio i preparativi per il MiVeg che fra 24 ore parto,